Prima stavo costruendo la mia casa quando ad un certo punto ho sentito questo rumore. Cosa è stato? Ho sentito qualcosa provenire da quella costruzione e già mi sembra molto strano tutto ciò. Che cosa dovrebbe essere? Come si entra? Scusatemi. Suppongo così. Esatto, immaginavo compare il pavimento e io cado in un buco profondissimo planando però per fortuna non mi faccio niente e all'interno di questo buco c'era un tunnel questo percorso è interessante effettivamente um, sto cercando di capire come funziona questo dannato meccanismo um, però effettivamente ciò che purtroppo noto è che qua sono in modalità creativa non posso spaccare niente quindi l'unica cosa che mi viene in mente di fare qui è codesta e funziona per fortuna e... Per carità, stavo per cadere proprio qua davanti, raga, me l'hanno messo qui, sti... E, e guardate che qua si cade nel vuoto, nel void, praticamente si perde tutto, cioè si perde tutto, proprio si muore. Quindi è meglio non, non cadere nel void. Uh, allora, mh, così, giusto, funziona. Ok, perfetto, non mi ricordavo più. E qua la porta era già aperta, ok. Che diavolo... Ma... Raga, ma, ma, ma questa cosa è più grande di noi in senso letterale e in senso figurato? Nel senso che beh, è, è, è grandissima, cioè che, che mistero incredibile è questo? È pieno di, di porte e in ognuna di queste porte sembra esserci qualcosa di nuovo. Oh, sto levitando, sto, sto, sto levitando, sto levitando. Oh mio dio, oh, ok. Questa cosa è veramente fighissima. Volendo, io posso andare anche Dalle altre nelle altre parti, però, no, volevo entrare qua per un attimo. E sembra che la levitazione stia finendo proprio ora, tecnicamente, quindi ok, perfetto. Cosa c'è qua all'interno? Ah. No, ma certo, ma ha senso, dopo tutto, sì, sì, sì. È completamente sensato questo, questa cosa qua, certo, certo. Ehm... Bene, per altri misteri di Dunis Place, così come questi, iscrivetevi al canale e lasciate like proprio ora, se volete vederne altri così. Ci vediamo al prossimo video!